la mostra è perfetta e oggi me l'ha confermato Ducati Moster S2R perché è la più figa di tutte secondo me la prima nuda, è una moto che si chiama nuda, come fa a non essere gnocca, è troppo gnocca. La Ducati Monster fa parte del mio immaginario da sempre, in questo caso è proprio vero, un sogno, era il mio sogno erotico, non sapevo neanche cosa significasse, però la sognavo così, rossa. In queste forme la presentarono nel 92 al salone di colonia io avevo appena due anni questa è una ducati monster s2 r 800 sulla carta la mia preferita e vi devo dire dopo averla guidata confermo quello che pensavo perché perché esteticamente è la più bella di tutte la S2R come anche la S4R perché hanno questo cupolino, questo allestimento con questa banda bianca clamorosa poi rossa così è pazzesca i cerchi marchesini bianchi da sbavo e soprattutto il monobraccio madonna mia mamma quanto è bello il forcellone monobraccio ecco esteticamente la più bella di tutte perché tecnicamente la preferisco? perché secondo me la S2R è in linea con la Mostra originaria ha soltanto 4 cavalli in più rispetto all'originale, questa ha 77 cavalli e pesa 173 kg, ma ha l'iniezione e quindi eroga molto meglio la potenza, è molto gestibile e non si sente il bisogno di avere un motore più grosso. È vero l'S2R ce l'ha anche nella versione 1000, il vero pompone, no? il Twin Spark in un certo senso. Ma questa moto secondo me soddisfa pieno il concetto originario della Ducati Monster. Galluzzi ebbe un'idea stratosferica, Ammansavano dei pezzi di magazzino, è vero, prendiamo un faro di qua, un faro di là, un posteriore che agiva, ma l'anteriore di qualche vecchia Ducati, eh, sganci rapidi degli scarponi da sci e creiamo appunto un mostro, una cozzaia di pezzi che ha funzionato da paura, ha funzionato da paura. Moto quasi completamente originale, giusto i fondelli in carbonio MIV che rispettano i finali originali come in linea ed è giusto così specchietti frecce perdonabili ed una bellissima cover del telaio, del telaietto posteriore, che non è tagliato giusto così, poi questo rosso sarebbe un sacrilegio, troppo bella così. Una moto che ha trasformato il concetto appunto di nuda, perché prima erano tutte nude le moto fondamentalmente, ma prima di lei erano appunto delle moto spoglie, invece lei le ha trasformate, ha creato una categoria, le moto sportive senza carene, che portavano le sovrastrutture, guardate che belle meccanica ad essere un valore aggiunto, una bellezza, un qualcosa da osservare e di cui godere. Troppo bella la mostra, amici di Officina del Pilota, benvenuti a bordo finalmente ancora una volta di una Ducati Moster, la Monster o il mostro di Borgo Panigale decidete voi se chiamarla al maschile o al femminile io la chiamo al femminile perché una moto è sempre una donna le cita del lei soprattutto quando è un bicilindrico di Borgo Panigale e perché è sexy ma, ma come spinge e come frena Brembo! San Brembo! mamma mia si sente che su questa S2R c'è la frizione antisaltellamento. certo non c'è lo scampanellio tipico e famosissimo della, della famosissima frizione a secco della Ducati che è bello altrettanto e si riconosce tanto ma devo dire che questa moto è decisamente comoda così Bella come suoni bene Come scoda Che moto L Asfalto è un po' liscio Perché le gomme invece sono nuove Ma si muove Con eleganza controllabile ma si muove Del resto è bicilindrica Come tratti Che trattorino Dai 3000 spinge già tantissimo Fino agli 8.5 Non c'è bisogno di andare oltre ciclistica granitica grandissimo il telaio in traliccio telaio e traliccio di tubi perfetto per queste strade strette e tortuose questa è la caratteristica della ducati monster questa questa quel telaio derivato dalla 851 888 l'originale aveva il motore 900 il vecchio frontone della 900 ss tutti i rumori, tutti i tremolini, le vibrazioni classiche di Ducati Qui invece abbiamo risolto tante piccole problematiche C'erano sicuramente delle caratteristiche, sentiamo hey! Bella mi piace molto, non c'è bisogno neanche di cambiare troppe marce Perché lei ha la giusta schiena come scoppia che bella che sei San Brendo per Bicachi ovviamente come il giusto che sia. impianto frenante completamente brendo tubo in treccia e frena e con doppio disco all'anteriore di 245 mm se non erro sentite come trotta, come ti porta fuori dalle curve, eccola, come spinge il bicilindrico di Borgo Panigale, bicilindrico 800, da tradizione, Ducati, suono incredibile ragazzi, fa tremare le pareti, potrebbe essere molto più cattiva io sono tanto affezionato al suono della Ducati Monster il bicilindrico che appunto fa cremare la terra questa è abbastanza educata c'è solo un finale di scarico un doppio finale di scarico MIG che rispetta la forma dell'originale fondello di carbonio Il disegnato da Pierre de Blanche e poi in effetti il serbatoio serviva perché è una moto che ha soltanto l'essenziale togliamo tutto tutto quello che non serve le carene, via il minimo indispensabile e ovviamente il serbatoio serviva perché è una parte sia estetica ma anche meccanica ovviamente e quindi questa parte è stata curata da Pierre de Blanche uno dei primissimi disegni per Ducati un designer che poi ha fatto la storia appunto di Ducati tutta la vallata che spettacolo il lago in lontananza una grandissima strada per fare cronoscalata famosissima la cronoscalata di Cortona ora ce la stiamo facendo in discesa per salutarvi abbiamo concluso la giornata una giornata abbastanza intensa da stamattina al tratto da stamattina sulla Ducati Monster abbiamo schiantato un drone FPV l'abbiamo ritrovato 45 minuti dopo è nuovo e lui sta esultando la mezz'ora intanto vi faccio salutare lei ciao piccola che moto che moto